salve in questo secondo video esploriamo il mondo delle maschere come affrontare nel seno era gigi usiamo tre tracce video la prima video 1 la seconda è uno sfondo giallo omogeneo e la terza video 3 il clone della prima traccia ma è, è disarmata ma andiamo a vedere il pannello si può scegliere la traccia su cui scrivere le maschere la video 3, la terza traccia, è, non si può essere scelta, è rossa perché è disarmata, come avevo detto. Quando vogliamo fare le nostre maschere in tracce diverse, dobbiamo eh, armarla e levarle il play da quella precedente, perché se no si vede quella precedente e poi creare le maschere, eccetera. C'è un modo più comodo, farla dal pannello e la traccia solo. Per esempio, prendiamo la traccia video 2. E diciamo che vogliamo fare una maschera in questa traccia bene noi vediamo la traccia video 1 perché è quella sopra e quindi è quella attiva ma possiamo usare il pulsante solo che ci esclude la prima traccia e anche la terza la verità e ci fa vedere e agire solo sulla traccia indicata qui e quindi noi siamo sulla traccia video 2 poi possiamo fare otto maschere per traccia nominate dalla 0 alla 7 possiamo anche cambiare il nome mettendoci che vogliamo noi in questo modo se facciamo una maschera poi magari questo lo fate tutte con il click del mouse sinistro facendo control click si creano le maniglie nelle curve di Belzier. a questo punto possiamo salvare la nostra forma come una selezione, una, un preset semplicemente con save preset che ha il nome Pippo che abbiamo dato noi a questo punto anche se la cancelliamo possiamo rimetterla selezionando e carica oppure la possiamo cancellare mettendoci il nome Pippo a questo punto non c'è più poi spostiamo questa maschera e creiamone allora questa abbiamo creato la maschera 1 che l'abbiamo scelta dal menu oppure ancora più comodamente eh, la scegliamo quale, quale creare da qui questa che è già creata è diventata gialla. Andiamo a crearne una seconda e prendiamo una forma di preset, per esempio un triangolo e con CTRL la spostiamo. Ora vediamo che sono gialle tutte e due perché abbiamo due maschere quella attiva e quella gialla perché l'ha selezionato in SELECT. Possiamo scegliere di non vedere questa perché vogliamo agire solo su questa e quindi togliamo il pulsante nable. Oppure possiamo farlo con la seconda o con tutte le altre. Torniamo alla prima e diciamo che la vogliamo eliminare. E si può fare semplicemente un delete mentre la seconda è rimasta. Creiamo, anzi, ricreiamola una al numero 0 e mettiamoci un cerchio con shift e la rotellina del mouse la rimpiccolisco un po' perché è troppo grossa con CTRL e tasto sinistro e il mouse la sposto ora ne abbiamo ancora due facendo il tasto reset delete all mask le eliminiamo completamente tutte e due questo serve per vederle o non vederle tutte insieme contemporaneamente è una scorciatoia poi per scalare, come ho già detto, si usa il tasto SHIFT e la rotellina del mouse. E questa la scala nelle direzioni X e Y contemporaneamente. Possiamo costringere solo lungo l'asse X, oppure solo lungo l'asse Y, Poi, feather riguarda la trasparenza ora abbiamo selezionato la traccia la maschera numero 1 che infatti si vede che hai i nodi mentre quest'altra è senza nodi e perché non è quella attiva quindi andiamo a vedere cosa fa il, il strumento fede al centro è completamente trasparente quindi è un buco completamente aperto sulla traccia sottostante la video 2 rendiamo sempre più opaco fino allo zero in cui è completamente opaco e quindi non vediamo il buco è, si può dire che è coperto e non vediamo la traccia sottostante ma possiamo continuare fino a meno 100 in cui si ha l'inversione della maschera il buco quello che prima era un buco invece ora è semplicemente la nostra prima traccia tutto il resto del frame è stato buvato e quindi vediamo la traccia sottostante. Questo è successo solo nella maschera attiva, facendo il Gang Father invece succede a tutte e due, e lo stesso si può fare con la sfumatura dei bordi, e di default è 0 andando verso 100. Si fa. Se una sfumatura verso l'esterno andando verso il meno 100, una sfumatura verso l'interno del bordo oppure col gang. Fader lo possiamo fare su tutte le maschere presenti. Questa è la sezione punti. I punti: sanno a seconda di come è stata creata la maschera, hanno un numero 0 è stato il primo punto creato 1 2 3 i quattro punti del quadrato possiamo passare a selezionare punti che non si vede molto bene forse è meglio andare sull'azzurro e quindi qui si vede un pochino meglio e poi si può renderlo questo è un punto lineare quindi un angolo acuto possiamo renderlo Soffice e quindi ha le maniglie di bezier, oppure ritornare a smussato. Possiamo cancellare quel nodo, e quindi, venendo a mancare il nodo qui, andiamo, abbiamo formato il triangolo. E oppure possiamo agire contemporaneamente su tutti i nodi della maschera e quindi con questo abbiamo reso quasi un cerchio perché non era un perfetto quadrato oppure possiamo ritornare a smussato mentre quest'ultimo serve a farlo di tutte le maschere presenti nella traccia in questo caso questa era già smussata e quindi non, non si è visto il risultato ma se adesso lo linearizziamo è diventato un rettangolo Già sappiamo che invece era unisse così torniamo al nostro rettangolo poi sempre che qui si vede male si può decidere di non vedere i nodi e di non vedere neanche le linee dei bordi come in questo caso qui agire sul singolo nodo in questo caso è selezionato il nodo 0 cioè quello iniziale si può farlo anche numericamente e quindi avere la massima precisione immettendo i numeri qui con questo usando solamente semplicemente numeri e non il trascinamento non il trascinamento ma solo tramite i numeri si può usare il gang anche qui e in questo caso trascina tutti i nodi della maschera ma solo in questo caso perché anche se è il gang attivo e vogliamo trascinare tutti i nodi invece se ne trascina solo uno funziona solo con questo questo è il baricentro della maschera disegnata se andiamo sulla 0 il baricentro è qui se facciamo una rotazione, la rotazione è semplicemente lo scroll del mouse facciamo una rotazione viene preso il baricentro come centro di rotazione con lo shift e il tasto medio del mouse possiamo scegliere un qualsiasi altro punto come centro di rotazione oppure se vogliamo possiamo ritornare a farlo coincidere in questo caso, come abbiamo visto, solo la maschera selezionata ruota intorno al focus, al pivot point. Se facciamo il gang, tutte le maschere, anche quelle non selezionate, tutte le maschere appartenenti alla stessa traccia ruoteranno. Bene, abbiamo finito l'esame della maschera. Restano queste due sono veramente poco usate. Apri mask before plugins. Fa riferimento al modo, al modo di lavorare del, del motore di Compositor SINELER. Potete vedere i video 7 e 8 di questa playlist per avere informazioni più importanti. In ogni caso, si può dire che i plugins lavorano sul temporary. Andate a vedere cosa vuol dire, non lo metto a spiegarlo qui. E subito dopo i plugins viene attivata la maschera che è stata creata. Con questo pulsante possiamo invertire l'ordine. Prima viene creata, creata la maschera e poi dopo applicati i vari filtri, i vari plugin. Questo qui invece è un vecchio pulsante di quando l'OpenGL di, di SNLR era rimasto datato, non era quello più nuovo e funzionava male. Quindi spesso la maschera, spesso la maschera non funzionava e si doveva disabilitare l'Open l'OpenGL perché funzionasse meglio oggigiorno non succede più però il pulsante è rimasto infine c'è il pulsante LAP che per non rendere la finestra che è già grande su ancora più estesa può essere nascosto per non dare noia però ci sono comodi richiami alle shortcut per fare le, le cose principali bene questo è tutto è finito il video i due video sulle maschere in CNLR Gigi